È una tra le tecniche più difficili e interessanti che possiamo praticare eh, nel panorama della pesca a 360 gradi. La pescata la conosciamo, è casa mia. Mi chiamo Gerardo Sabatino, ho 35 anni, vivo da Manfi e la mia passione è lo spinning in mare. Pesca spinning in mare è una tra le tecniche più difficili e interessanti che possiamo praticare nel panorama della pesca a 360 gradi. Per avere dei risultati però serve tanto sacrificio, tanta passione, perché non è assolutamente da tutti svegliarsi alle 3 di notte per andare a lanciare le nostre esche artificiali in mare e sappiamo bene, abbiamo imparato, che, anche tramite i video tutorial che trovate sul canale che eh, c'è da sapere dei piccoli dettagli, dei piccoli fattori per rendere eh, maggiormente efficaci le nostre battute di pesca in questa battuta sono venuto di nuovo nella splendida costiera amalfitana e eh, ho avuto l'occasione di, di vedere un amico di vecchia data con cui da tempo ci eravamo promessi di farci una, una pescatina e, ed ecco come è, com è andata la, la sessione di pesca. La mattina presto si fanno poche chiacchiere, già siamo di poche chiacchiere, <ride> ma ancora di più stamattina perché dobbiamo fare siamo, un pezzo. Siamo agguerriti! Sangue agli occhi! Andiamo a pescare! No, devo... ecco ecco, ecco ragazzi. Allora, ragazzi il serra ha dato e eh, ce l'abbiamo in canna effettivamente adesso il problema diventa recuperarlo dietro le cime perché già non lo vedo più eh, diventa un vero problema calma Jerry che siamo calma tieni lo che tu lo sai di dire tanto che siamo in mezzo alle barche e quindi bisogna fare gli equilibri sì allora ragazzi primo lancio al primo lancio ovviamente la pescata la conosciamo è casa mia uh, eccolo qui ragazzi cosa dirvi Tarantelli a prima mattina il servo il serra c'è adesso ragazzi eh, la cosa più difficile è far scappottare Luigi del pizzo <ride> eccolo ah, l'ho perso eh però Luis. lo devi fare più morbido Hai capito? non ce a cercato guarda qui lui adesso è sta cosa morbida questo lui vanno mangiare Goppa è il movimento, movimento, eh, il movimento è morbido, sì. Eccolo Sta registrando? Sì, sì. Ce l'ho pure io. Doppio strike. Doppio strike. Doppio strike. Doppio strike. Eccolo. Bravo Luigi è no, no? eh, un bel pescetto si sì, si sì, si sì, sono pesci dai ci incrociamo no. oh, oh, guarda quanto ci no no no no no questo no no World Minnow eh? che fa amico mio? ho detto era tempo che volevo provare questo Shimano World Minnow oh, okay. ne ho sentito parlare tanto tanto tanto bene vediamo se può piacere ai serrati, che dici? Ger? è eh, un se... po' piccoletto però, un po' piccolo però somiglia molto a quella che è la mangianza, la minutaglia della zona dai Luigi vai, ci proviamo vai. Eh, come si lancia bene, cacchio! Bello, eh! Bello bilanciato? Sì! Ottimo. Mi sento che non è un vediamo che è questo bello! alternando in questa pescata, in questa mezz'oretta ecco de, al cavallo dell'alba, long jerk e artificiali un po' più piccoletti no Jerry? Sì sì, è proprio così, per vedere di stimolare quello che è l'attacco no de Serra Luigi? Eh sì perché stanno al centro del porto, dobbiamo raggiungere una buona distanza esattamente e poi abbiamo capito che vogliono esche più grandi, più voluminose voluminose che spostano parecchie acqua il tipo di recupero? Ma è una cercata accompagnata, no? Sì, è così. Eh, tipo uno slide, facciamo sì. scorrere la nostra, il nostro artificiale, quasi sul, sotto il pelo dell'acqua. La ovviamente. cercata è quasi minima. Sì. E se il pesce, cioè, ecco, l'attacco è netto, perché Jerry, tu lo sai, l'attacco del serra certo, è, deciso, certo, è deciso. Però è deciso. Non lascia scampo. Ci sono degli attacchi come se il pesce mangiasse lateralmente. Ma non sono degli attacchi, Luigi, sono più... Mh, eh, delle una reazione, è più una reazione che un attacco quella lì perché quando attacca ci rimane è vero, è vero <ride> è così facciamo ancora qualche ultimo lancio qui sulla barca di Claudio che in via del tutto eccezionale ci ha dato il permesso di salire a bordo e un altro paio di lanci un altro paio di lanci e poi ci spostiamo vi raccomando ragazzi se venite da Amalfi non salite sulle barche di pescherecci del posto va bene che non va fatto abbiamo avuto un permesso perché sono miei amici per ospitare qui Luigi e quindi non vi azzardate fate i bravi La combinazione di fattori apparentemente casuali ci portano al risultato della cattura. Di, di quali sono questi fattori? Ne abbiamo abbondantemente parlato sul sito e eh, sul canale Planet Spin: eh, e sono ovviamente i fattori delle condizioni meteo marine, eh, le condizioni di, di alba, tramonto, quindi il periodo della giornata, l'attrezzatura, sì. la canna, le, cioè. le esche artificiali. No? Sì. Poi che cosa. Anche la lunghezza lì? del terminale, lo spessore del terminale. Sono eh? tutti fattori importanti. Certo. Però ecco, la combinazione ideale è quella lì di trovare un, un giusto compromesso. Un, un giusto compromesso, ma non è questo quello che voglio ah. dire, è quello che voglio dire. È avere anche quel pizzico di fortuna, ah, certo. ma non è la fortuna di lanciare l'artificiale nel posto giusto al momento giusto, ma è di trovare degli appassionati come Gerard, Grazie, come Luca, il, il Piccolo Pedine che. Ecco, sono delle miniere di informazioni a cui noi possiamo attingere buono, per, per migliorare anche noi stessi, no? Jerry, cosa ne pensi? Io penso che effettivamente eh, la pesca al serra non è mai una pesca scontata Perché come diceva poco anzi Luigi, le condizioni, eh, i fattori sono tanti E eh, tutti questi fattori de devono combaciare per poi ottenere un buon risultato Quello che possiamo fare ragazzi, che vi posso garantire che la solidità in pesca è la chiave perché se uno è assiduo vuol dire che un giorno sì, un giorno no, stai qui a buttare sudore sugli scogli, sulle banchine. E prima o poi arriva, arriva, ragazzi, prima o poi arriva la cattura giusta, eh! allora che cosa ci sta dicendo Jerry? Ci sta dicendo che. La perseveranza, la costanza, per forza di cose pagano, però ovviamente dalla parte sua lui ha uno spot spettacolare, spettacolare a portata di mano, quindi in, in poco tempo riesce a stare in pesca e questo qui è un grande plus sì, per i ragazzi tempo. della costiera che si godono proprio di questi paesaggi e di questi pesci. Mi chiamo Gerardo Sabatino, ho 35 anni, vivo ad Amalfi e la mia passione è lo spinning in mare. Allora questa mattina la, la, la pescata è iniziata molto presto e alle prime luci dell'alba siamo riusciti a fare qualche bella cattura di, di serra, sì. ecco questa è la testimonianza di quello che vi sto dicendo, e, però ecco il mio consiglio è che anche eh, Confermato da quella che è l'opinione di Jerry del team Torpedine è quello di avere massimo rispetto per questo predatore che ci dà tanto divertimento. Al di là del quantitativo massimo ragazzi io penso che ogni persona debba avere un'etica personale, ehm, quindi il serra è un pesce molto generoso, però ragazzi qualche volta il mio consiglio è quello di ricambiare la generosità, quindi qualcuno, l'unico pesce, dei pesci che possiamo mangiare ce li tratteniamo. Tutto il resto ragazzi facciamolo per sport, facciamo per divertimento, facciamo per trovare altro pesce il giorno dopo Rilasciamoli, rilasciamoli Lo liberiamo, lo rilasciamo Ora allora, ci siamo spostati lungo il porto E facciamo qualche lancio sulla, sulla parte esterna del porto Questa zona così come tutte le altre zone della costiera È ricca di punti molto molto interessanti che a seconda delle stagioni del periodo dell'anno in cui siamo e dei pesci predatori che circolano in queste zone, ecco, eh, ci danno occasione anche di variare la nostra eh, azione di pesca e le, le nostre prede a cui possiamo ambire. No, Jerry, in questo periodo, certo. in questo spot, così come in, negli altri spot della Costiera Amalfitana, quali sono le prede che possiamo ambire e di catturare certo. con le esche artificiali? Le prede a cui possiamo ambire in questo periodo che va da ottobre a inizio gennaio eh, sono serre e barracuda. Per quanto riguarda invece eh, pieno inverno eh, il barracuda eh, tende leggermente ad uscire fuori, però eh, continua il serre e la spigola. Andiamo dal periodo da fine gennaio, inizio aprile, fine aprile, eh, si insidiano molto i pelagici, quindi è zona principalmente questa qui del porto, lato esterno, è una zona propensa ai pesci pelagici, eh, per lo più palamite. Baby do anche qualche indicazione su quella che è l'attrezzatura che ho utilizzato in questa sessione di pesca, io ho, come canna ho usato una San Croix da 7 piedi e 10, diciamo questa è una canna che nasce per il bass, ma per l'azione che, che ha ecco per me è quella ideale perché mi permette di lanciare e gestire con estrema facilità e anche tanta sensibilità esche che vanno nel range ehm, di utilizzo per, per questa sessione di pesca, per cui riesco a lanciare e muovere bene esche che vanno fino ai 20-25 grammi di peso gli ehm, ho abbinato un, un mulinello d'aiva, un ballistic 4000 con un trecciatino da eh, 0,15 finale 0,43 perché è una battuta di pesca indirizzata principalmente ai serra. Quindi ho bisogno di un, un filo che mi permette di eh, alzare di peso il, il pesce in caso di cattura e mi permette un margine di errore eventuale eh, in caso di sfregamento contro eh, ostacoli, barche, cime e quant'altro. Per quanto riguarda le esche artificiali, Diciamo che i long jerk minnow l'hanno fatta un po' da padrone oggi. Nell'ordine abbiamo utilizzato il Duel Hardcore da 170, se non sbaglio, la lunghezza, il Tide Minnow da 200 e il classico Shoreliner da 170, quindi tutte esche molto lunghe. Inoltre Uh, nell'ultima fase di, di pesca abbiamo utilizzato anche i needle che sono comunque delle esche di superficie uh, abbastanza generose come dimensioni ho intervallato di tanto in tanto anche con uh, jerk più piccoli minnow jerk più piccoli come il world minnow della, della Shimano e um, qualche schettina ecco, della Megabus che va a richiamare il classico pesce foraggio però per quanto riguarda questa azione di pesca uh, i long jack l'hanno fatta da padrone, infatti la maggior parte degli attacchi che abbiamo ricevuto sono stati esclusivamente su queste esche. Allora Jerry, ci spostiamo lungo un altro spot lungo questo habitat, mentre da te volevo apprendere quelle che sono un po' le caratteristiche predatorie dei pesci che girano in questo spot e soprattutto le condizioni marine ideali per, per il serra per esempio. Certo. Le condizioni meteo marine per il serra, ragazzi, diciamo che per la stragrande maggioranza non esistono. Solo la continuità ti può dare quella che è eh, una risposta nel tempo. Eh, diciamo che l'alta pressione comunque gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda il maltempo, cioè la bassa pressione e eh, con l'arrivo dell'alta pressione questi pesci possono avere questo sbalzo di umore e possono... Si si si si si si può dire sì, Si svegliano da Si si svegliano eh, e eh, niente ragazzi eh, l'approccio ideale sarebbe il top water però un top water molto lento che deve proprio istigare l'attacco perché praticamente tu li vai ad infastidire, non vengono per mangiare ma vengono per cacciarti via perché vai nella loro zona di caccia Bravissimo, bravissimo A, a scacciare l'intruso Certo, certo È proprio quello il senso della pescata in top water lenta Allora, sono d'accordissimo con quello che dice Gerry Perché molte volte alta pressione e bassa pressione Non coincidono con condizioni di mare Assolutamente sì Mozzo, agitato, montante, in certo, scaduta certo. Quindi io penso che a casa sua abbia un barometro ai piedi del letto. Sempre, sempre. Sempre. Ragazzi, quindi... dai con le applicazioni che esistono ora è facilissimo, poi è intuibile, basta uscire fuori e vedere che il tempo è cupo e bassa pressione. Ok, quindi grande attenzione ai vari fattori meteomarini e ambientali che abbiamo già eh, parlato in qualche altro video certo. però facciamo anche attenzione a quest'altro fattore che Jerry dice almeno in questo spot Al sia determinante quello che io propongo di fare quando uno si incammina per questa passione, eh, lo, mi rivolgo anche a chi viene a pescare solo la domenica, massimo rispetto per i pesci perché i pesci sono esseri viventi e come tali titolari di diritti, quindi non ci dobbiamo eh, abrogare il diritto di decidere sulla loro vita e sulla loro morte, divertiamoci! facciamolo con coscienza, facciamolo con rispetto. Sono d'accordo con Gerry e solamente seguendo queste istruzioni potremo divertirci anche in futuro e, e goderne di questa, questo bel mare. Allora ragazzi io vi saluto, spero che il video vi, vi sia piaciuto, se è così fosse lasciate un like, iscrivetevi al canale Planet Spin e Team Torpedine Grazie. per restare aggiornati con i prossimi inserimenti, da Luigi, Jerry e Luca un saluto a tutti gli amici di Planet Spin del Team Torpedine. <ride>